Peggy 18. È in arrivo qualcosa di malvagio. Hanno preso il controllo dell'ospedale quasi subito, come se l'avessero programmato. Hai mandato della gente alla Evum. Della gente è morta per quello che hai fatto. Hanno preso mio figlio. Il sole sarà oscurato solo qui, o sarà buio ovunque. Sai bene cosa è successo a rifugio. Credi che qui non possa succedere. Di posto è... Eh? sembra un sogno surreale. La stazione è caduta piuttosto in fretta. Sono scappati tutti. Dobbiamo recuperare delle scorte e aiutarli a sopravvivere. La sotto tutti che è finita! Così, tranne voi! Fazioni in guerra tra